Oggi affrontiamo un argomento che è di interesse sicuramente per tanti. Budget su Facebook. Quanto costa promuoversi su Facebook? La domanda ma quanto mi costa fare pubblicità su Facebook? È sicuramente la prima domanda che si fa a chi vuole iniziare ad utilizzare questo strumento come forma di comunicazione, di marketing aziendale e professionale ed è sicuramente una delle domande che più spesso ci viene fatta. La prima cosa che voglio dire è che innanzitutto fare una campagna su Facebook non significa fare marketing su Facebook. Una o due campagne l'anno rappresentano delle operazioni che niente hanno a che fare con una effettiva strategia studiata e pianificata. Facebook infatti consente di attivare campagne crescenti con obiettivi sempre più ampi, con obiettivi che tra loro sono proprio legati e la cui finalità è quella di creare un percorso, un aggancio con il potenziale cliente fino a portarlo ad un risultato finale. Quindi impostare una semplice campagna ogni tanto periodicamente può essere utile, può portare qualcosa, ma non si tratta di approntare una strategia effettivamente mirata e studiata all'interno della piattaforma di Facebook. Bene ma quanto costa fare pubblicità su Facebook? Sicuramente la prima cosa che balza agli occhi a chi accede allo strumento pubblicitario di Facebook è quello che si può effettivamente attivare una campagna e quindi far partire un'inserzione pubblicitaria con un solo euro al giorno. Questo solo euro al giorno è sufficiente direi assolutamente no poi è vero che anche un euro al giorno a volte può portare dei risultati straordinari però mi sento di dire che si tratta di pura casualità di qualcosa che succede ma qualcosa che purtroppo non è la regola su facebook infatti ci sono tanti pubblici possiamo utilizzare i pubblici cosiddetti freddi quelli da targettizzazione dettagliata che troviamo all'interno della piattaforma scegliendoli tra interessi comportamenti abitudini eccetera oppure andare ad utilizzare pubblici più caldi, cioè i pubblici di persone che in un qualche modo sono venute a contatto con la nostra attività per questo abbiamo la possibilità di utilizzare l'email dei clienti e quindi creare un pubblico proprio utilizzando questa banca dati. Creare un pubblico derivante dai visitatori del nostro sito web o di pagine specifiche del nostro sito. O da ancora utilizzare un pubblico dei fan della pagina o di chi ha interagito con la nostra pagina. Ecco che a seconda del pubblico che andiamo ad utilizzare il costo dell'inserzione pubblicitaria su Facebook varia sensibilmente nulla del nostro brand, dei nostri prodotti o dei nostri servizi, sicuramente ci costerà di più come pubblico sul quale andare a fare un investimento pubblicitario. Verosimilmente invece un pubblico che è già stato in contatto con noi, clienti, visitatori del nostro sito, probabilmente convertiranno e quindi ci porteranno dei risultati ad un costo decisamente inferiore. Ma come funziona la pubblicità su Facebook? La pubblicità su Facebook funziona con un budget, un budget che può essere totale per campagna o un budget giornaliero. Il sistema è un sistema ad d'aste. Non è però il classico sistema d'aste dove vince chi offre di più. Su Facebook il valore dell'offerta, quindi il valore economico, il budget che mettiamo a disposizione concorre con un altro importantissimo fattore che è quello della qualità dell'inserzione pubblicitaria qualità in questo caso vuol dire pertinenza pertinenza vuol dire quanto quella inserzione come grafica come testo e come target al quale noi ci rivolgiamo è effettivamente pertinente rispetto al messaggio che stiamo lanciando cerco di spiegarmi meglio ipotizziamo di avere tre eh, strutture ricettive che offrono vacanze in montagna concentrandosi proprio sugli appassionati allo sci ecco che noi potremmo avere la struttura a la struttura b e la struttura c la prima investe 20 euro al giorno, la seconda 30 euro al giorno e la terza 50 euro al giorno. Detta così facendovi la domanda qual è tra le tre inserzioniste quella che potrebbe raggiungere maggiormente il pubblico di interesse se fosse un sistema ad asti puro verrebbe da dire sicuramente quella che offre di più. Certamente non è così, e quindi Facebook dà anche spazio non solo a chi ha più budget da spendere, ma anche a chi riesce a costruire un contenuto più interessante, più valido relativamente al pubblico di interesse. Ed ecco qua il concetto di pertinenza. La pertinenza quindi è un fattore relativo, quindi quando dovrai andare a pensare di costruire la tua campagna pubblicitaria su Facebook, prima ancora di pensare a quanto devo andare a investire, concentrati sul fattore qualità, cerca di pensare a qual è il tuo pubblico di riferimento, quali sono i suoi gusti, i suoi interessi, qual è il tipo di comunicazione che effettivamente può colpire. Quindi sviluppa la tua parte creativa che può essere un carosello di immagini, un'immagine, un video, uno slideshow e cerca di costruire un messaggio che effettivamente sia accattivante, che possa attrarli, che possa incuriosirli. Successivamente, una volta che avrai lavorato con attenzione su questi parametri, cerca di stabilire il tuo budget in base alla dimensione del pubblico. Anche questo è un altro fattore fondamentale. È chiaro che più ampio è il pubblico, più ampio sarà anche il budget da dover investire. Se vogliamo raggiungere mille persone è chiaro che dobbiamo avere a disposizione un budget molto più piccolo rispetto al, um, al budget che dovremmo andare ad investire se magari vogliamo raggiungere 10.000 o 100.000 persone. Questo è naturale ed è anche abbastanza intuitivo. Quindi una volta che avrai studiato la tua creatività, preparato la tua campagna, individuato il tuo target e quindi eh, individuato anche la dimensione del tuo pubblico target, potrai iniziare a partire con un budget consiglio di partire con un budget che sia verosimile rispetto al pubblico è la dimensione del pubblico esistono poi dei sistemi per individuarlo in questo caso sarebbe troppo riduttivo dire quanto per partire però diciamo che il budget può essere lentamente incrementato sulle campagne facebook per cui non partire immediatamente con un budget altissimo valuta prima come si comporta la campagna con un determinato budget poi eventualmente se i dati sono positivi aumentalo per concludere possiamo dire sicuramente che il sistema pubblicitario di Facebook è un sistema di natura meritocratica perché dà la possibilità e eh, riesce a premiare chi lavora meglio piuttosto che chi ha un budget superiore da investire. Se ti è piaciuto questo video metti pure un like, commentalo se hai necessità di domande, se invece vuoi una nostra consulenza gratuita sotto il video trovi il link per richiederla, se ti piacciono i nostri contenuti iscriviti al canale, clicca sulla campanellina così riceverai una notifica ogni volta che pubblicheremo. Un nuovo video. Ciao e, e alla prossima!